Ero un po' indeciso se fare o no questo video però va bene, facciamolo. Quindi sì ragazzi, quello che state vedendo sono io che fondamentalmente ripeto per la maturità 2020, una maturità che credo molte persone ricorderanno. Questo video fondamentalmente è un video diario a tutti gli effetti che utilizzerò come ricordo e soprattutto un video che volevo condividere con voi perché ci tenevo un sacco, quindi mi raccomando guardatelo fino alla fine. Il mio esame ragazzi dovrà essere il 26 giugno, precisamente mezzogiorno, 26 giugno mezzogiorno, oggi invece è il 16, 16 di giugno quindi ho 10 giorni prima del mio esame nonostante questa sia considerata da tutti come la notte prima degli esami perché effettivamente gli esami iniziano domani cioè il 17 di giugno appunto però io sono stato fortunato ce l'ho tra 10 giorni e cercherò di documentarli per quanto possibile Ok quindi ragazzi ci siamo sospettando un mio amico che mi passa a prendere perché stiamo veramente andando la notte prima degli esami Incredibile. Bene ragazzi siamo in Bella. macchina Abbiamo sbiadato quattro volte in strada per... Cioè non sappiamo tornare alla nostra scuola per... Cioè vabbè Vai sei zitto no. E niente ragazzi Andiamo dai ragazzi che lo passiamo eh? Ok ragazzi, in realtà quella non era la nostra scuola, sono andato fuori la nostra vera scuola e siamo solo in pochi, oh, fortunatamente è meglio così io. Eh. E stiamo già tornando, però è stata bella serata ragazzi, che ne pensate? ci è, è piaciuta, c'è piaciuta, c'è piaciuta. C è piaciuta e niente ragazzi, quindi ora mancano solo gli esami, mancano solo i nostri 60 a testa e niente ragazzi, Stox ci si becca, bella per voi. Ok ragazzi oggi siamo tornati dopo circa due giorni e mi sono appena accorto che manca una settimana al mio esame di, di maturità quindi devo iniziare se seriamente ragazzi ora vale, si inizia abbiamo tante cose da fare tra youtube, twitch e, e scuola Sarà divertente sarà divertente ma ora mi devo mettere a lavoro come potete vedere elaborato di matematica alla mano e si va Però ragazzi prima di insomma startare con lo studio voglio un attimo farvi comprendere le parti in cui si divide l'esame Allora prima parte elaborato di matematica quindi fondamentalmente matematica Dobbiamo discutere di una serie di problemi e domande teoriche che ci sono state fornite agli inizi di giugno Seconda parte invece è principalmente italiano Praticamente la nostra professoressa ci ha fornito una trentina di testi tra antologie poesie di vari autori che noi dobbiamo sapere analizzare tutte quante, perché l'esame ce ne capiterà una a caso. Terza parte, invece, riguarda tutte le materie. Quindi si parla di inglese, di biologia, non lo so, di filosofia, storia. Ci vengono forniti dei documenti e noi dobbiamo parlare di tutta questa serie di documenti in relazione alle materie e argomenti richiesti. Quarta parte, alternanza, scuola, lavoro. Invece, beh, scrivo solo alternanza. In questa parte ognuno deve proporre la propria esperienza fatta dall'alternanza. Io, sinceramente, per fare una cosa un po' diversa, volevo essere un po' critico nei confronti dell'alternanza, perché, personalmente, a livello lavorativo non mi ha dato niente Ma non credo abbia dato niente a nessuno Non solo all'interno della mia scuola Parte 5 invece cittadinanza e costituzione Bisogna avere comunque dei, dei fondamenti di costituzione e cittadinanza Io cercherò comunque di far rientrare i due discorsi assieme In modo di evitare diciamo problemi o domande Che potrebbero risultare un po' troppo fastidiose Quindi questo è il programma ragazzi Direi di iniziare Allora ragazzi piccolo riassuntino È il 20 di giugno Mancano 6 giorni al mio, al mio esame Allora ieri non ho ho concluso diciamo, la parte del video in cui dicevo cosa avevo fatto Ma ho concluso tutta la parte riguardante l'elaborato di matematica Insieme anche alla CLIL Una parte in inglese che dovevamo esporre di matematica Non ho avuto problemi nel giro di due ore Ho concluso tutto C'è una cosa però In questi giorni è uscito anche The Last of Us 2 Quindi in questi giorni sul sito Viola Sto portando un botto di streaming Per cercare di finirlo Quindi mi sto alternando tra scuola E The Last of Us 2 su, sul sito Viola Veramente è un casino Comunque oggi il mio obiettivo Prima di startare di nuovo con The Last of Us sul sito Viola È quello di fare tutto italiano e latino Tra l'altro oggi è sabato ragazzi Stasera mi sa che mi tocca sta a casa Ma ci sta Ok ragazzi ho ripetuto il mio elaborato di matematica Come potete vedere vabbè ho dovuto riscrivere un po' gli appunti Gli esercizi che ho dovuto fare Ora passo subito ad italiano perché ci ho messo veramente un botto di tempo a ripeterlo circa un'oretta ed è troppo Ok signorotti sono le 3 e un quarto, ho avuto la fortuna di finire in realtà abbastanza in fretta italiano e latino quindi teoricamente finiti credo che poi devo solo allenarmi oggi perché devo fare attività fisica oggi sabato è giornata di attività fisica e poi tengo la live di The Last of Us quindi continuiamo ok ragazzi, continuo ad aggiornarvi sono quasi le 6, io qui mi stavo un attimo allenando spero si veda, scusate il casino uh, un po' di attività fisica fatela sempre ragazzi mi raccomando poi mi tocca fare The Last of Us, lo voglio Fare, raga, tutta la serata, anche se sabato non mi interessa. Sono in nerding mood, quindi devo fare tutto dall'astovaz. Scusatemi se sto ansimando, ma stavo facendo questo piccolo riassunto tra una serie e l'altra. Ok, ragazzi, 21. Giugno 2020 La situazione sta peggiorando, Non è vero tutto a posto Oggi devo fare filosofia e storia E vorrei giusto ripetermi Pirandello e Ungaretti Per poi passare ai prossimi argomenti Con domani Domani vorrei concludere tutto Però non lo so Comunque oggi ragazzi Ve l'ho detto filosofia storia E concludiamo meglio italiano uh, Quindi non perdiamo tempo E andiamo Giusto per farvi capire Che sto veramente sconnettendo Io ho sempre avuto un problema Con i nomi Dei protagonisti delle opere Da fin da piccolo Ho sempre odiato Impararmi i nomi, specialmente quando sono così strani. Ma allora io stavo ripetendo il fumo Mattia Pascal e mi sono detto: ma il protagonista come si chiama? E dopo circa 10 secondi di, di stupidità mi sono accorto che si chiama Mattia Pascal. Sì, ragazzi. Futuro ingegnere aerospaziale alla NASA. Sì. Ok, ragazzi, uh, storia portata a termine. Filosofia in realtà no. ore pomeriggio ormai sono le 5 e mezza. E ho perso un po' di tempo. In realtà. Filosofia non sono riuscito a farla. Vedo che riesco a fare nell'ultima mezz'ora prima di startare la live di The Last of Us. E vediamo che riesco a farla ragazzi, perché credo che la live di The Last of Us sarà dalle 6 a mezzanotte. No, ragazzi, non è vero. Nel giro di 15 minuti ho fatto tutto quello che riguardava Hegel e Marx per il mio percorso. Quindi è una macchina da guerra questo coccodrillo. Ok, ragazzi, dopo la live di e, circa 7 ore per concludere. Lastovasi, mi sono svegliato tipo alle 11, no, non fa niente, non è un problema, e oggi è. Forse la giornata di inglese, storia dell'arte e scienze. Inizio a lavorare e poi dove mi porta al destino. Tra l'altro è una cosa molto ironica, c'è gente che un mese anche prima della maturità dice cose del tipo No, co come posso fare a uscire il sabato sera, De devo studiare per l'esame. E ci sono io che quattro giorni prima faccio per due giorni di fila live da 6 a 7 ore per concludere un gioco su Twitch. Cioè ragazzi è una questione di mindset, una questione di come gestisci il tuo tempo, come studi e come ti organizzi, non è una questione. Di, di tempo in sé e quanto tempo hai si possono fare tante cose non sottovalutatelo mai ora smetto di fare il vecchio saggio e vado a studiare ok ragazzi intanto io sto facendo la live oggi ho praticamente concluso di studiare tutto quello che dovevo fare per la maggior parte però mi mancano alcune inizie di matematica storia e storia dell'arte e appunto alternanza scuola lavoro che poi farò domani e dopodomani dato che comunque ho ancora tempo intanto qui ragazzi vi saluta tutta la chat di, uh, del sito Viola bella per voi ragazzi ragazzi piccolo aggiornamento allora uh, la situazione è la seguente uh, Io ora sto facendo arte Vi avevo detto che avrei ripetuto qualcosina Lo sto facendo ma intanto oggi avevo un lavoro da fare per una cosa uh, Di Youtube, Twitch e cose varie Che non mi sto qui a dire perché non so se posso ancora dirla quando verrà pubblicato il video E ho saputo che dovrò continuarla per tre ore il giorno prima del mio esame dalle 3 alle 6 Cioè io l'esame ce l'ho venerdì E dalle 3 alle 6 di giovedì dovrò fare questa cosa per YouTube Necessariamente perché è, è una grande cosa Tra tutti i giorni in cui poteva capitare proprio il giorno prima del mio esame Capito? Hot talks, fratelli. Ok ragazzi La giornata si è conclusa Ora devo andare in live Ma prima voglio farvi vedere una cosa Allora io ho concluso praticamente tutte le materie Da ora voglio solo ripetere un'unica volta Tutto tutto tutto Cioè tutto quello che dovrò dire all'esame Però prima voglio farvi vedere questa cosa Che personalmente è molto figa In pratica ragazzi voglio farvi vedere questo Il mio powerpoint per l'alternanza scuola-lavoro Ve lo voglio far vedere perché parlerà Non solo delle attività che ho fatto con la scuola Per esempio questa e questa Ma anche di youtube, twitch e tiktok Che voglio inserire Quindi qui c'è YouTube con i miei traguardi, la mia facciata di YouTube principale e poi un po' tutte le mie views dal 2017 fino ad oggi Poi YouTube abilità richieste e ho messo le varie abilità richieste, ho messo anche lo studio di grafici Quindi uh, grafici di questo tipo a torta anche se questo non è proprio a torta E qui anche Twitch e TikTok in cui ho inserito l'apertura dei canali, i traguardi raggiunti per entrambi E poi i margini di guadagno a parer mio di entrambi con uh, appunto la dedizione e la costanza necessaria per ogni tipo di social Wow, ragazzi, non guardavo l'aria esterna da un po', cioè non stavo all'aria aperta da un po'. In realtà, volevo farvi un piccolo riassunto di quello che ho fatto per ora oggi. E, bene, che dirvi? In primis, ho concluso, cioè, ho ripetuto tutto, veramente tutto, tutto. Uh, domani, magari ripeto qualche altra qualcosina, ma, ragazzi, ormai ho fatto cioè ormai è, è fatta veramente ho stampato e messo qui tutto il mio elaborato di, di matematica molto carino, devo dire la verità e invece qui in quest'altra parte oh, oltre a questo ancora elaborato ho messo anche tutta l'alternanza scuola-lavoro vi faccio rivedere giusto una parte che è questa qui che ho leggermente rifatto facendo vedere un po' di analytics di youtube e cose di questo tipo e vabbè, poi le cose che avevate già visto, nulla, nulla di nuovo comunque più che altro, mentre cammino per il mio terrazzino mi sono accorto di, di una cosa, oggi sono andato al british da circa dalle 6 alle 7 uh, così perché sto ancora facendo british anzi oggi è stata l'ultima lezione del british con i miei amici però più che altro ragazzi quello che ho notato e io ho al british tutte persone più piccole di me cioè tutti quelli che sono al british sono più piccoli di me sono al terzo o quarto anno di, uh, di liceo ho notato che in questi anni io è come se avessi un po' perso la mia infanzia cioè mi sono sempre comportato in maniera forse troppo grande per la mia età e sinceramente ora al quinto anno di liceo scientifico quando tra qualche mese probabilmente sarò all'università mi trovo veramente pentito di, di questa scelta cioè sto iniziando ad avere a rimpiangere un po' tutte quelle uscite a cui non sono stato tutte quelle volte che sono voluto restare a casa magari anche da solo uh, a non fare nulla invece che stare con, uh, con i miei amici questo è quanto ragazzi credo che per stasera, cioè che per oggi vada bene ci vediamo domani con la giornata prima degli esami e magari anche la serata prima degli esami che credo che passerò in live ed è abbastanza incoerente se pensate a quello che ho appena detto o forse non lo so, mi vedo con qualche amico, non lo so ragazzi ci becchiamo domani un bacio uh, meno uno meno uno ora, uh, ripeto le ultime cose che non ricordavo ieri come ho già detto riprendo le ultimissime cose poi oggi dalle 3 alle 6 una sessione di registrazione e poi ragazzi, teoricamente fatta. Ho appena concluso una sessione di 3 ore di registrazione su un gioco. Ho fatto dalle 3 alle 6, chiuso in una camera, questa è la camera di Joseph perché dovevo registrare da lui. E ho fatto un caldo boia, io veramente ho un po' di caldo. Infatti ora mi vado a fare una doccina, intanto vi ricordo che ho finito tutto ragazzi Ho finito effettivamente di studiare perché prima di iniziare la sessione di registrazione ho concluso fondamentalmente Quindi raga è finita, tocca andare domani e poi è fatta, tocca andare domani e poi è fatta Quindi vi tengo aggiornati eventualmente per altre novità stasera, altrimenti direttamente a domani Ok ci sono cascato, mi sono messo a ripetere e studiare anche la sera, ci è fatta una e mezza e passa E ho riveduto un po' di cose su cui avevo alcuni dubbi E questo è quanto? Quindi domani effettivamente va, mi sono già preparato le cose da mettere e mi verrà a prendere un mio amico per andare, quindi ci becchiamo domani. Ok ragazzuoli, ci, ci siamo, è la mattina dell'esame. Ci siamo davvero ragazzi, e ripeto, sono emozionato, però è la stessa emozione, che ho fatto ieri ad esempio in live, di quando, cioè, devi andare in vacanza, ok? È più o meno la stessa di qualcosa di, di nuovo, diciamo, di qualcosa di, di bello però, cioè, non è ansia, ripeto. E vediamo, ragazzi, vediamo un po' come va. Io credo che vi farò un poco prima di entrare e poi un, subito dopo essere uscito dalla sala dell'esame. Finita? Ultimamente cioè è finita. Del ragazzi, siamo tutti no... maturi. Giulia, siamo maturi. davvero. No, cioè, è, generale, è finita davvero, ragazzi. Giugno. Cioè, non ci pensate. Cioè, fare. io, o questo tipo, ora va all'università. Che cringe. Che cringe. Maturi fra? 200? 100,2? 300? Ci siamo, ci siamo. Stonks, maturi, maturi, maturi. maturi. Come banale Ok quindi ragazzi direi di concludere Finalmente questo video Così poi posso mettere Posso mettermi a editarlo uh, Sono usciti i quadri Oggi è lunedì 29 giugno 2020 E sì effettivamente Sono usciti i quadri Ora ve li faccio vedere Ok ragazzi Quindi eccolo qui Abbiamo mele Fortunato Gianluca 19.02.2002 Con 100 centesimi ragazzi Ce l'abbiamo fatta Davvero quindi che dirvi ragazzi, è stato veramente figo documentare tutto, sicuramente in futuro riguardo con nostalgia questo video E spero comunque di avervi fatto divertire, di avervi fatto interessare e magari di avervi aiutato, non lo so, per qualcosa nel futuro Quando voi farete la maturità e così via Ragazzi voglio darvi un consiglio, cercate di vivere al meglio questi anni perché non sono i migliori, cioè ci sono tanti altri anni belli oltre a questi, però questi sono una parte molto importante, quindi fidatevi divertitevi e fate cazzate se dovete, e niente, quindi noi ci becchiamo alla prossima, ciao!